Io credo che scrivere poesie sia già difficile, pubblicarle è un atto coraggiosissimo, declamarle in pubblico vuol dire mettersi a nudo per quello che si è e condividere questi momenti, sia belli, sia brutti, sia frivoli, sia impegnati e impegnativi. Grazie ancora a Rino Scurre, grazie a Salvatore Scozzero per l'accompagnamento. Prima ho accennato, e eh, il Rino ne ha fatto anche cenno cioè, più volte, al discorso che in questo libro alcune cose che vi sto dicendo le ho scritte perché un giorno Rino si è messo a Camorria visto che parliamo di dialetto, scrivimi due parole, scrivimi due parole per il librino, ma io, te per <ride> libro, ma io... Fai quanto te a Camorria per pubblicare questo libro. Ma io, io con la poesia non c'entro niente, ti scrivo quello che penso e io penso che Rino Scurria sia un folle. Ora per i detrattori è un'offesa, per gli estimatori è un complimento perché secondo me ci vuole genialità a comporre certe cose con certi termini, con certi, in certi versi e parlare di certi contenuti con certe forme eh, di scrittura. E, è folle anche perché ha affidato a delle persone non competenti la descrizione di, di alcune cose. E, poi a proposito di dialetto, ce n'è una che è il suo cavallo di battaglia. Se io ho fatto il paragone è come il tormentone per un cantante, che ne sono, Vasco Rossi, tutti chiedono Alba Chiari. A Rino Scuria, quando vado da qualche parte, anche all'Anposdi, se non sbaglio, è stato il tuo biglietto di presentazione o comunque te a vieni conosciuto per questo. È una poesia che parla di Santo Stefano di Camastra in senso specifico, ma parla di qualunque località in senso lato, perché ogni paese della Sicilia e della nostra zona, nebroedè in, in particolare, è potenzialmente bellissimo, meraviglioso. Spesso a non valorizzarlo siamo noi stessi che ci viviamo. Mi è capitato più volte in diversi ambiti di vedere delle persone, tra virgolette forestiere, nutrire un affetto, un'affezione smisurata per i nostri luoghi che noi viviamo magari quotidianamente in maniera distratta. Quindi come paesi è, ciascuno dei nostri paesi, rinascita. Grazie Vittorio per quello che dici. Folle sì, ma per altri versi, non certo per aver coinvolto te, sono folli coloro i quali non lo fanno. Come paesi è? Come paesi? E occhio che tutti. lo uso ormai è malarreduciuto pari curito se ne fotte i picchini so non ha caputo un paese fatto in armonia un centro chiuso lì tra quattro lati formano un rombo la nottagioneria che spicca se dell'auto lo tagliati un paese è una terrazza a mare o nella gente a porta messina a notte invece di ricciapisciare potessero parlare con la luna un paese è più nella gente per piorno, piorno se ne a scappare e un si trova a chiangere, ma un si pente. E chi già e è non nave che fare. Come si è più della crita, un ne fu fatta a già nel pirandello, un artigiani con mano resita trasformano la terra in un gioiello. Ma se l'arte le mani e non le testa, Stocchio, un po' di nera frate. La gelosia è come una tempesta per il miagro stefanara, disgraziati. Come paesi ricco di campagni, che oggi sono cortevati, a finiti, con birra e piccola si fanno i bagni, i picciotti, i cani, i panze, i Dove paesi, quanto tradizioni, a picca a picca vanno scomparendo. Ma fai stai a, a provare, che chi ci suoni senza le maschere che vanno in pieno? e a strada che hanno male morto, e stornezzate a scottere i potenti, sono ricordi da un paese smorto, o non resta piccola, o forse niente, ma il mio paese resta lo più bello, per quanti come a mia l'anno un tuo cuore, e soffrono per il nostro bordello, che curva di certa gente, senza una